esperienza informativa che significa in qualche modo creare dei progetti che siano in grado di diminuire la distanza tra esperienza e informazione. L'informazione è qualcosa di assolutamente indiretto, noi leggiamo informazioni, eh, ascoltiamo, guardiamo, viene scritta, prodotta da qualcun altro. L'esperienza invece è esattamente l'opposto, è qualcosa che noi viviamo in prima persona, delle quali quasi sempre abbiamo un ricordo che sia positivo o negativo, quindi è diretta. Allora, tra informazione ed esperienza, la sfida è come diminuire questo spazio verso la creazione di esperienze che siano in grado di informarci. Con l'European Data Journalist Network abbiamo iniziato un progetto qualche mese fa che vuole raccontare come la temperatura dei, degli ultimi 40 anni sia cambiata, spesso in peggio, in tutti i comuni europei. Ogni comune è rappresentato da un puntino che cambia colore in base all'aumento della temperatura negli ultimi 40 anni, quindi a livello macro permette di avere una mappatura su tutta Europa di come l'Europa ha subito un, un climate change, un cambiamento climatico drammatico negli ultimi 40 anni e questo permette di arrivare anche fino al singolo comune. Quindi permette tramite una ricerca di accedere in maniera capillare anche al comune più, più piccolo d'Italia o d'Europa e da lì vedere attraverso quello che si chiama poi un processo di, di scrolly telling, quindi uno storytelling, una narrazione che avviene tramite lo scorrimento della pagina. Un'altra strategia che abbiamo implementato è che chiunque può poi condividere il proprio comune sui social network e quando lo fa viene automaticamente generata un'immagine con il nome del comune che uno sta condividendo con l'aumento della temperatura, quindi non è la classica immagine che viene generata per i social network, quella, non so, ad esempio con la mappa o con il logo, ma un'immagine puntuale del comune che si sta guardando. In questo modo l'idea è di massimizzare l'impatto, la diffusione e l'adozione di questo che poi in realtà è uno strumento. Don't Miss The Train è stato il primo progetto con il quale abbiamo iniziato la collaborazione con i DJNet. È stato un progetto molto interessante perché partiva da un dataset che dimostrava come in Europa ci fosse un problema di, di connessione ferroviaria, nonostante si, si dica tuttora l'Europa, si parli di Europa unita, ma in realtà poi è veramente difficile, soprattutto se si abita in zone rurali, riuscire a ehm, viaggiare attraverso i differenti paesi e raggiungere altre, altre città. Un problema che è emerso, che poi stiamo, abbiamo usato come sfida per migliorarci nel, nel progetto sul climate change, è stata poi la traduzione in 11 lingue. Il progetto è tradotto in 11 lingue, il problema è che i contenuti sono sempre legati a un singolo paese. Sarebbe ottimo, quello che abbiamo poi riflettuto, è se, quando guardo il, il progetto in italiano, gli esempi di mobilità a livello ferroviario che vengono fatti fossero riferiti all'Italia, quindi che gli esempi fossero riferiti alla realtà quotidiana del lettore. Credo che il designer abbia un ruolo importante nel processo informativo rispetto a quelle che sono le esperienze anche del passato, dove prima si parlava di Neurath, in cui il designer era forse più un traduttore e diciamo, il passo finale di un processo, dove magari c'era l'esperto che raccoglieva dei dati un giornalista che li metteva in una forma narrata e poi il designer che faceva un bel pacchetto grafico. Credo che adesso il designer non sia più eh, questa figura o alcuni lo, lo, lo, lo metaforizzano e lo paragonano a, a un direttore d'orchestra. Credo che adesso il designer sia uno dei tanti musicisti all'interno di un processo, non saprei dirti adesso chi è il vero direttore d'orchestra però credo che ormai il processo, almeno quello che noi cerchiamo di perseguire, è un processo sia collaborativo e assolutamente interdisciplinare, dove allo stesso tavolo siede uno sviluppatore, piuttosto che un giornalista, un antropologo, un sociologo, tutte figure diverse che poi contribuiscono a produrre un unico progetto. Io credo profondamente che il design, soprattutto il design dell'informazione, possa migliorare a contribuire il dibattito pubblico e anche il punto di vista che il cittadino ha delle istituzioni e ad esempio dell'Unione Europea. La grande sfida, però, davanti alla quale si trova il mondo del design è quello di uscire dall'autoreferenzialità. Quello che spesso accade è che eh, ci troviamo davanti a progetti molto belli, assolutamente scenografici, che eh, si ha l'impressione comunichino solo al mondo dei designer, cioè fatti per la comunità dei designer, eh, ignorando o diciamo tenendo, eh, sottovalutando. Ecco, quello che poi è la riflessione iniziale, che è a chi si rivolge. Perché se dobbiamo poi in realtà andare a colpire, colpire in maniera metaforica ovviamente, i, i cittadini, dobbiamo tener conto del loro livello di alfabetizzazione eh, grafica, alfabetizzazione statistica. Eh, la cosa è diventata evidente durante la, la pandemia e come la comunicazione dei dati da, da parte dei quotidiani era spesso caratterizzata da toni sensazionalistici. Da parte dei designer sono state create molte, molte alcune ehm, infografiche che erano più, ancora più difficili da decodificare. Quindi se, è un po' un paradosso, perché si dice che la visualizzazione dei dati, l'infografica, dovrebbe rendere accessibile in maniera più veloce quello che altrimenti dovrebbe essere decodificato attraverso i dati, ma poi nei fatti, molto spesso, queste infografiche richiedono un alto tempo di decodifica e quindi la sfida davanti alla quale si trova il design è proprio riuscire a uscire un po' dall dalla sua autoreferenzialità e veramente abbracciare i bisogni dei cittadini, quindi un design che sia al servizio dei cittadini più che, delle, eh, più che dei designer stessi.